Buonasera, penso che possiamo cominciare. E, mh, siamo qui, io sono Amedo Feniello, presenterò stasera il professor Giusto Traina, che è uno dei massimi esperti internazionali di, di, storia, eh, di storia antica, di storia romana, e conosciutissimo, insegna alla Sorbona, autore con la terza di diversi libri, uno bellissimo sulla eh, battaglia di Carre, eh, pubblicato nel 2010. Stasera parleremo di questo suo libro. Uh, che è appena uscito nelle, nelle librerie, un libro molto molto particolare che si chiama La storia speciale perché non possiamo fare a meno degli antichi romani yeah, e, è un libro che a me è piaciuto subito e molto a partire dall'indice dei nomi perché ci sono anche io eh, compreso fra Federico Fellini e Elena Ferrante che Insomma, dibattiamo sempre, è giusto chi dei due sia Elena Ferrante, ma non lo sappiamo ancora con, con certezza. E mh, Vorrei passare subito la parola a Giusto Traina, partendo proprio dall'inizio del libro. Eh, perché l'incipit che colpisce subito quando lui dice eh, questa storia, la storia romana, ci ti riguarda. De te fabula narratur. Perché questa storia ci riguarda, mi riguarda personalmente? Beh, eh, personalmente cioè, si, ci possono essere tanti modi per tirarsi la coperta e spiegare perché la, eh, bisogna studiare la storia romana, quindi al di là della, della risposta più semplice e più onesta che sarebbe perché sì. Eh, in, infatti, di fatto, la storia romana ci riguarda tutti perché eh, c'è stato la storia ce la raccontano così, c'è prima una piccola comunità, una civitas, resta, che resterà sempre una comunità ufficialmente, solo che a poco a poco ha cominciato a fare tutta una serie di eh, diciamo, accordi eh, diplomatici, eh, spesso per la maggior parte dei casi alla fine di conflitti sanguinosi, che hanno portato poco a poco alla creazione di un impero romano. Dopodiché, vabbè, eh, tu sei medievista, nessuno è perfetto e <ride> teoricamente per voi la storia romana finisce nel 476 d.C. Cristo no? sì, sì, ci leviamo la toga e ci mettiamo i cappelloni con le corna no? è una questo. cosa di questo genere solo che in realtà eh, diciamo, nel 476 c'era ancora un impero soltanto che il centro dell'impero era ufficialmente Costantinopoli poi dopo questo impero ha continuato ad avere una vita propria, ma una vita anche molto, molto varia. Beh, da voi, naturalmente, diavoli bianchi, non so, presunti romani, ci sono stati tanti tentativi di imitazione, non so, tipo Carlo Magno, ecco, queste cose insomma, che non tanto poco, ben riusciti eh, sì, sono usciti. rimaste nella memoria collettiva, comunque e eh, eh, tutto sommato insomma, qualcuno continua a credere che Carlo Magno sia il padre dell'Europa e eh, va bene, insomma, ognuno <ride> ha la sua mitologia e, e d'altra parte poi però abbiamo eh, un impero romano che a Costantinopoli è durato, diciamo che nel 1453, quando cade Costantinopoli, e, viene, e, e diventerà poi Istanbul, eh, diciamo che diciamo, l'impero romano non aveva più la stessa connotazione di un tempo. Però poi dopo ci sono tanti altri spostamenti, eh, poi dall'altra parte si, si crea questo sacro romano impero che ufficialmente... Far terminare Napoleone mm. e l'avrebbero voluto far riprendere se non fosse stato per il congresso di Vienna quindi cioè, alla fine il problema è questo eh, quando uno dice Roma è eterna non lo dice per, per ragioni eh, così eh, patriottiche lo dice perché effettivamente Roma riguarda tutti noi e non soltanto noi italiani o expat o europei o occidentali No, no, riguarda proprio tutti quanti, c'è cioè, eh, eh, un um, a Panjikent, che in Asia centrale, eh, c'è un palazzo dell'ottavo secolo eh, dove c'è una lupa di Roma, uno dice che ci sta a fare lì? Allora, naturalmente voi direte, sì, in realtà questa è un'iconografia eh, che eh, eh, rimanda a ad altri miti iranici perché tutto sommato la lupa centrava anche con Ciro il Grande però dall'altra parte l'iconografia era quella che si trovava su delle monete romane, monete che continuavano a circolare soprattutto se erano d'oro e vabbè, qui comunque stiamo scadendo nella dentotica per cui mi fermo e ti lascio la cosa che mi colpisce è che, che tu dici eh, questa quest idea della romanità che poi pervasiva continua eh, la rivoluzione francese che si impossessa del mito della repubblica eh, che so, david o anche eh, la, la nuova nazione americana che si impossessa di tutti i, i grandi simboli del, del dell'impero romano che, che poi che in qualche misura ancora oggi poi eh, trascendono trascendono in varia in varia misura mi, mi squilla un telefono ma non gli diamo retta e, e e invece per quanto riguarda la struttura del libro di, di cui volevo parlarti, come è questa scelta di parlare, di, par, di partire da una serie di. Uh, dal Latinorum, da tutta questa serie di, di frasi celebri della tradizione romana, storia Vite, eccetera, eccetera, magistra vita", oppure tanti altri, vi pace in parabellum, eh, come mai questa scelta? Narrativa. come hai cercato di impostarlo in questo modo? Innanzitutto perché il latino è la lingua ufficiale di Roma e lo resta anche in un impero romano dove oggettivamente poi c'era una parte che, par che capiva almeno il latino un'altra parte che capiva il greco poi c'era chi lo parlava eh, chi più chi meno bene e poi c'erano tante altre lingue eh, che. Ora, il, tutto sommato, eh, per, tanto per fare un parallelo eh, paradossale, se uno pensa bene, c'è una parte dell'Africa postcoloniale, che chiamiamo France-Afrique, perché mm. sono dei paesi che sono stati toccati dal colonialismo o francese o belga e eh, che hanno la lingua, sempre come lingua ufficiale, il francese. uno dice perché? Semplicemente perché eh, sono degli stati che hanno tante di quelle etnie, tante di quelle lingue, che non sarebbe stato possibile decidersi per una o per un'altra. Di qui l'uso del francese, l'uso anche di una moneta che è il franco, CFA, ma questa è tutta una, una polemica. La polemica eh, così. Il famoso Franco Africano. Eh, rimanda abbastanza eh, da vicino a quello che poteva essere eh, la situazione eh, dell'impero romano. Perché noi chiaramente quando leggiamo le fonti, leggiamo le fonti soprattutto della classe dirigente romana che era bilingue perché sapevano, padroneggiavano sia il latino che il greco, quindi erano capaci di esprimersi, di fare dei discorsi, di poter portare avanti dei negoziati diplomatici, queste erano le lingue poi in contatto con cui riuscivano poi ad andare in, contato, in contatto con gli altri popoli. Detto questo, però, il greco non è mai stato una lingua ufficiale. È stata, semmai, eh, la lingua specialistica ad esempio, della letteratura scientifica. Mm. Per cui, in effetti, noi abbiamo determinati generi, sì, ogni tanto si poteva scrivere anche in latino, però il greco manteneva la funzione. Che tutto sommato potrebbe avere per alcuni paesi l'inglese, cioè quindi, diciamo, come lingua tecnica, come lingua della città, ma il, la lingua del diritto e soprattutto la lingua dei conquistatori era il latino. A partire dal, uh, uh, dal 212, quando Caracalla decide di estendere la cittadinanza. C di Caracalla, certo. Certo. ai sudditi dell'impero a partire da quel momento tutti si devono attenere al diritto romano e il diritto romano è scritto in latino e, e, ecco e, allora il, il problema poi qual è? Si innesta con un modo de, di considerare eh, le, eh, diciamo il mondo antico che quelli che almeno hanno fatto le cosiddette, quelle che un tempo si chiamavano le scuole alte era, eh, passava anche attraverso un uso del latino, tu dici il latinorum, che ci ricorda tanto i promessi sposi, mm. ma rimandando ancora indietro si potrebbe eh, parlare anche di quelli che i giuristi eh, chiamano i brocardi, quindi delle sentenze scritte in latino, che un tempo rientravano in tutto un modo di eh, portare avanti il diritto nel, in gran parte dell'Europa eh, medievale e che poi via via si, hanno finito per degenerare in citazioni citabili da utilizzare eh, fi, fino a qualche tempo fa per poter brillare in società. Allora... Una eh, volta era, era ricchissimo questo, questo patrimonio che veniva sfoggiato in tutte le occasioni, con sfrondoni, con eh, topiche terribili anche nei sì. discorsi parlamentari, ogni tanto ne viene, ancora oggi ne viene fuori qualcuno, no? parlare dell'accento, dell della quantità, insomma, delle cose che insomma... Non... Però la cosa divertente è che dando a ogni capitolo un tema, e facendo coincidere il tema con una frase storica o pseudostorica, ne è venuta fuori una ricerca che mi ha permesso anche di scoprire tante cose, per conto mio c'erano delle cose che… Tipo? Tipo? giusto state. Ma tu dici, Sivis Pacem Parabellum, para sì. eh, eh, ad esempio, eh, eh, quello in realtà eh, si sì, richiama un po' un passo di un manuale tardo-antico militare che è quello di Vegezio, ma che era completamente stravolto. Quando tu dici Mare Nostrum, sembra quasi una cosa scontata sembra, sembra quasi una cosa, ti dà quasi l'idea che i bambini romani a scuola imparassero, imparassero questo, diciamo cioè non esisteva la lavagna ma sulla tavoletta scrivono le... e poi se comincia a capire non solo ti rendi conto che anzitutto nella maggior parte dei casi sarebbe nostrum mare e questo sarebbe niente no, questo. ma che soprattutto non significa mare nostro non significa il mare che ci appartiene, ma eh, significa il mare che c'è vicino. E che un <ride> tempo, non coincideva con tutto il mediterraneo. Ma prendiamo un'altra cosa, Bellum Justum. Mm -hmm. Che significa? Guerra giusta. Ma neanche per idea. Cioè, il bellum justum è la guerra fatta eh, in, eh, secondo una serie di eh, regole che passano attraverso riti religiosi, accordi, eh, trattati, rottura di trattati, ma che non ha niente a che vedere con la guerra giusta, e, eh, eh, fino probabilmente a Sant'Agostino perché Sant'Agostino ha cominciato ad applicare anche eh sì, a questo concetto tipicamente ciceroniano sì. l'idea che assomiglia molto al nostro conce al concetto più moderno, ma già medievale, di guerra santa. Ma la cosa eh, un fatto ideologico diventa una cosa molto più ideologica. Ma la cosa divertente è che un, eh, eh, non, un famoso eh, studioso di diritto, scienza politica insomma uno dei pilastri del pensiero moderno per quanto diciamo anche un po in odore di zolfo che carl Schmitt era assolutamente convinto che la bisognasse giustificare il concetto di guerra giusta perché si trattava di qualcosa che avessero già inventato i ro romani e di fatto e questo è il problema e' questo che spiega anche come la storia romana in qualche modo ci riguarda, perché c'è ancora chi utilizza i romani per giustificare, magari anche per una giusta causa, eh, delle cose che i romani non avevano assolutamente eh, eh, elaborato. Prendiamo i Ussoli: eh, c'è chi dice ancora eh, che i Ussoli c'erano nel diritto romano. No, c'era nel diritto medievale che ha elaborato una serie di, eh, certo. eh, eh, di questioni, ma il concetto di Iuso soli i romani non avevano elaborato. Ed è anche evidente, perché il loro sistema della cittadinanza e dell'integrazione nell'ambito dell'impero aveva eh, naturalmente dei presupposti di tipo diverso che comunque non erano immutabili, perché poi si evolvevano cambiavano eh, eh, e ci potevano essere delle evoluzioni e delle involuzioni a seconda dello sviluppo della storia politica. Sì, anche perché i tempi sono lunghissimi, cioè, nel, nel, la storia di Roma e dell'impero, eh, noi misuriamo la storia della Repubblica in appena 70-80 anni, eh, la storia dell'impero romano si, si, si, si, si articola su, su diversi secoli, questo, questo con questo. dimensioni, articolazioni, momenti, fasi, decisioni, soluzioni che sono sempre diverse a seconda del, dell'epoca e del periodo. E questa è una ragione per cui io mi sono ho toccato un po' il Tardo Antico ma non perché non ne sappia di tardo antico insomma, eh, cioè, se, e anche, anzi uno dei, dei, degli argomenti che mi interessa di più ma semplicemente perché non ci sarebbe stato più spazio e, e, non, si, e non avrei potuto scrivere quello che un tempo si chiamava l'agile libretto se ci avessi messo anche il tardo antico sarebbe di, diventato un bignami una... ah. <ride> giusto la mia domanda invece a questo punto è proprio questa per, per te che cos'è il tardo antico? Perché questo è un problema che ci, poniamo, che ci si pone un po' tutti quanti. Ogni tanto quando ho la possibilità di, di, di incontrare amici antichisti, eccetera, ci sono alcuni che si presentano come tardo antichisti. Dicono no, io sono, mi occupo di una fase che non è quella repubblicana e imperiale, ma mi occupo di un pezzo della storia differente. Per te che cos'è il tardo antico? No, per me sicuramente non è, non è, non è una carriera. È un tempo come si dice <ride> di Israele che diceva che cos'è l'Oriente? L'oriente è una carriera diplomatica, cioè non esiste semplicemente qualche cosa. Era. E anche per noi, tutto sommato, così, dire, così: il tardo antico è una carriera accademica, e dopo, in, in, in, in realtà diciamo, se uno non conosce tutta la storia di Roma, non può studiare il Tardo Antico. E esattamente per la stessa ragione, eh, con eh, eh, per cui occorre l'antichista deve anche saperne di Medioevo e saperne anche di quello che si tende a chiamare Bisanzio, ma che in realtà è l'impero eh, romano d'Oriente e, e quindi in, eh, di fatto l'idea eh, di, eh, di Tardo Antico anzitutto è difficile da distinguere perché dal punto di vista amministrativo si, poteva, si può dire c'è un principato o un alto impero, eh, che è un francesismo, che arriva più o meno fino all'età di Diocleziano e Costantino. Poi ci sono delle riforme strutturali molto importanti eh, che danno vita a un tardo impero romano. Quindi dal punto, dal punto di vista amministrativo eh, questo è lo spartiacque. Però non è che eh, ci sia un mutamento colossale, cioè, i mutamenti più evidenti sono nell'ambito dell'amministrazione perché vengono separate le carriere militari da quelle civili e poi c'è una serie di altre eh, eh, situazioni storiche che è inutile stare a specificare eh, qui poi dopo ci può essere un lungo tardo antico alla Peter Brown che arriva dal secondo secolo fino all'ottavo secolo Al 1980 praticamente e in realtà è fan so. re no ma che è in reazione a chi appunto voleva, vuole fare della storia occidentale una storia spezzata come è stato il titolo di un famoso libro eh. io credo che insomma, anche qui non bisogna prendere una posizione netta eh, perché è indubbio che nel V secolo d.C. ci sono stati dei grossi problemi anche nel VI secolo dove, dove eh, di fatto ma, diciamo, i nostri eh, 50 eh, eh, ascoltatori, ascoltatori. Lo, lo, se lo sono visto ripetere più volte che sotto Giustiniano c'è stata forse la prima pandemia della storia Mm. Poi, eh, poi dopo di che, ci sono gli storici che confondono pandemia con epidemia, per cui ci met dobbiamo mettere per forza la peste di Atene, che non era una pandemia. Certo. Una peste, no, cioè. no, no, no, ma comunque, insomma, questo non è, non è questo il vero problema. Il, la questione è che se uno, se, eh, il grosso problema dipende soprattutto da una tendenza storica che ha certamente rivoluzionato il nostro modo di fare storia, ma anche in qualche modo buttato via il bambino con l'acqua e il bagno eh, sia io che te, tu sei un pochino più giovane eh, siamo cresciuti in un'epoca in cui eh, si eh, scopriva l'importanza della storia economica e sociale si scoprivano le, i punti nascosti della società le strutture, le strutture. Che la, perché le fonti letterarie spesso non ti raccontano Qui, la storia degli schiavi, la storia delle donne, ecco, ecco però, eh, dopodiché, questa non è una buona ragione per dimenticare la morte di Cesare. Certamente no, perché eh, se, se si comincia a studiare la storia, e bene, no, è la storia degli avvenimenti. Ma non, eh, non, non è che si scade nella storia eh, dell'histoire battaglia, eh, quella che è stata criticata fin dal Settecento, eh, no, dall'Ottocento, chiedo scusa. E, no, in, in realtà questa storia è il, il punto di partenza. Se uno non conosce tutte le crisi e tutte le difficoltà, finisce per avere quest'idea un po' irenica di una Roma che sì, fa le guerre, ma tutto sommato resta una società solida, prospera. Ma, eh, ma era solida e prospera perché c'era un, un sistema che permetteva di superare le, le crisi, crisi militari, crisi economiche, carestie. Poli, guerre, grandi crisi politiche. pestilenze. Eh, ma senza gli avvenimenti, senza soprattutto capire dove si svolgono questi avvenimenti, ma non si fa, va da nessuna parte. Si può, a tutt'altro si può avere un'idea così vaga dei romani, okay? ma, uh, vabbè, ma chi sono i romani? Eh, e qual è soprattutto l'identità di Roma? Eh, faccio un, un brevissimo esempio. Abbiamo, eh, mettiamo, noi ci troviamo nella Roma Austria. Mm. E si chiede a un cittadino romano, ma di quelli, diciamo quelli rispettabili, quelli presentabili, non necessariamente un senatore, ma comunque qualcuno che ha una forte identità romana, diciamo, eh, salve, eh, siamo io e, e, e Feniello, eh, veniamo dal futuro eh, eh, e siccome noi siamo degli storici alla moda, ci piacciono il lieu de memoire, vorremmo sapere qual è il luogo di memoria più importante di Roma. Quello ci guarda, come dei, dei deficienti e diceva. È chiaro il Campidoglio, ecco, perché dove c'era il culto di Giove, Giunone e Minerva, bisognava sacrificare, c'erano delle copie del Capitolium insomma, delle imitazioni nelle varie colonie eh, romane, colonie nel senso di insediamenti, insomma, eh, urbani. E poi più avanti, quando si cominciano a perseguitare i cristiani, si perseguitano perché i persiani, non perché siano cristiani, ma perché si rifiutano di sacrificare Bravo, esatto. agli dei civici. Ora però, noi abbiamo un contemporaneo di questo signore che si trovava in quel momento a Roma, si chiamava Strabone, un greco, però con ascendenze anche i grani che veniva dal Ponto, quindi dall'Asia dall dall minore, e, e, e Sarbono fa una descrizione di Roma nella sua geografia, e dove si sì, parla delle mura, dopodiché sì, si dilunga in modo particolare su che cosa? sul Campo Marzio, che era naturalmente una creazione, eh, eh, a partire dalla grippa con l'età augustea che aveva insomma, trasformato Roma in qualcosa di più familiare per un greco, cioè, Roma era una città caotica quindi non c'era uno schema urbanistico, già questo ai greci non piaceva, non piaceva. però eh, il Campo Marzio assomigliava quanto il più possibile a quello che un greco avrebbe chiamato allora, e poi dopodiché Molto molto rapidamente Strabone dice: Sì, vabbè, poi c'è il foro dove un tempo facevano politica, come per dire adesso, <ride> e poi, poi sì, c'era anche il Campidoglio come per dire, tanto per dire che non me lo sono dimenticato. E quindi vedete che sono punti di vista diversi? Allora, se questo era il punto di vista di un greco, che aveva anche sicuramente la cittadinanza eh, romana, figuriamoci sempre nella stessa città di Roma che cosa doveva pensare uno schiavo siriaco o, o un eh, cavaliere germanico eh, che si occupava della scorta dell'imperatore o un mercante berbero di bestie feroci che venivano poi eh, utilizzate, utilizzate nel, eh, nei, nei, nei, gio, nei giochi, ad esempio nelle e così via. Cioè è una realtà veramente molto complessa e quindi non possiamo limitarci a studiare la struttura o anche l'identificazione di, eh, eh, non so, anche di un'antropologia dei romani. Eh, ci resterà quello che i romani eh, volevano si sapesse eh, dei romani ma non di tutto il resto e quindi è que è questo è il grande punto, eh, punto debole del modo di fare storia adesso eh, eh, con una sorta di situazione schizofrenica a scuola dove la storia romana si fa solo alle scuole alte si fa anche agli istituti tecnici grazie a Dio e però poi ogni tanto arrivano i pedagogisti e dicono ma guardate che dovete fare storia globale il che è giustissimo e sacrosanto però tu che sei in università eh, eh, glielo spieghi ai tuoi colleghi che a partire da questo momento non si studiano più i pagi e prefetture ma eh, si studia sto la storia romana nella sua eh, eh, situazione globale e ti giustamente, ma no io sono una persona seria, lavoro sulle fonti che so leggere e ci sono tante fonti che io non riesco a leggere e non conosco abbastanza colleghi o linguisti o orientalisti che possano aiutarmi. Sì, questo è un, problema, è un problema notevole che si sta ponendo adesso. Oddio, il sistema, il sistema universitario scolastico italiano è ancora, è ancora troppo è totalmente impreparato alla sfida diciamo, chiamiamola così, della globalità chiamiamola in questa maniera un po', un po generica però eh, eh, si pone il problema reale che diceva una professoressa francese ricordo, non so dove l'ho letto questa cosa dice, ma, ma perché io poi non devo studiare devo dare più importanza a, a Bumussa eh, rispetto al re del mali piuttosto che a Luigi IX il santo no? è il grande, perché è chiaro che è un, una prospettiva globale una, gli spazi si riducono sempre di più e la centralità che noi abbiamo sempre dato al Mediterraneo, all'Europa si perde. Eh, Bertolt, eh, Brecht, due, eh, Bertolt Brecht diceva la stessa cosa però in termini più occidentali, come per dire, cioè perché dobbiamo studiare che hanno costruito che, eh, i faraoni e molto esatto, sì, di Esatto, sì, la famosa cosa... Esatto, sì, è la vecchia storia. Devo dire che quella cosa per Bertolt Brecht ha avuto un successo poi... Per certi versi, perché è stata, lo trovi praticamente nell'apertura nell di moltissimi libri di storia dell'economia, storia del lavoro degli anni, degli anni 70, del novecento, anni 80 e novecento, c'era questa poesia di Bertolt Brecht che era diventata quasi stucchevole perché era dappertutto. No? Adesso il paradigma della mondialità potrebbe essere un, un grande problema, però mi viene una domanda che poi si collega anche a quello che, avevi, che hai detto tu prima. Uh, quindi, come veniva vista? Ci sono fonti che parlano di questa di Roma, esterne a Roma? Vabbè, eh sì, eh, pensiamo semplicemente. Ma, anzitutto, vabbè, c'è l'immagine che è stata utilizzata. Ah, anche, ah, scusami, eh, giusto, al di là della, della contrapposizione greco-latina, che poi certo. eh. sì, sì, beh, vabbè, insomma, da qualche parte nella presentazione del libro si è parlato del famoso passo del Talmud, eh, che descrive naturalmente una Roma di fantasia però eh, che ti dà l'idea di questa eh, città eh, che ha 365 strade, e nelle strade ci sono 365 palazzi e così via, eccetera. Vabbè, questo è un aspetto simbolico, ma eh, può dare un'idea di eh, come ragionavano eh, questi eh, sacerdoti del giudaismo, che non amavano molto eh, Roma, visto che cioè, fra le altre cose i romani gli avevano distrutto il Tempio, più avanti poi avevano eh, ra, eh, trasformato Gerusalemme in una colonia romana dove gli ebrei non potevano più andare, Beh, certamente insomma non c'erano rimasti mh, bene, ma ci sono delle fonti eh, che sono magari eh, più difficili da utilizzare perché hanno un punto di vista eh, differente. Eh, insomma, e la, e la, e la questione è interessante perché eh, sa, tornando agli antropologi a un certo punto eh, negli anni 50 è stata creata un'espressione insomma, che è solo per gli addetti ai lavori il termine emico da contrapporre al, al termine etico in poche parole bisogna dire, cioè, si dice che non bisogna studiare le civiltà de degli antichi dal punto di vista nostro, esterno, bisogna entrare e cercare di ragionare come loro. Il che va già benissimo, ma la questione è, nel momento in cui questa società interagisce con altre civiltà, allora il problema si fa più complicato, perché ci sono alcuni popoli che scrivevano e che quindi avevano un loro la loro storiografia o magari una tradizione epica orale che è stata poi codificata in forma scritta più tardi il caso di tante nazioni cristiane del eh, Caucaso, come la Georgia, l'Armenia, anche l'Albania caucasica, e il caso anche dei copti in Egitto, insomma, cioè, sono diciamo, degli effetti collaterali di quello che si chiama la eh, democratizzazione della cultura, come diceva un grande storico, Santo Mazzarino. Ma eh, al tempo stesso... Eh, eh, eh, eh, abbiamo poi dei popoli di cui si sa poco e niente magari le fonti sono solo numismatiche o archeologiche e non ci aiutano a spiegare che cosa succedesse per cui alla fine eh, ecco, eh, eh, io faccio un esempio io prima di entrare all'università avevo lavorato eh, con un, uh, una società privata di, che faceva ricerche per conto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e bisognava fare dei cataloghi eh, di terremoti, il che andava benissimo perché lo storico moderno andava in archivio, trovava i documenti e poi potevano venire utilizzati. Il problema più difficile era, erano le fonti antiche perché le fonti antiche ci danno soltanto determinati argomenti. Certo. Abbiamo delle fonti che si concentrano sul Mediterraneo, per cui, vabbè, erano delle zone sismiche, cioè la fascia anatolica, per carità, però Italia tantissimi altri terremoti nell'Europa del Nord, se ci sono stati, noi non lo sapremo mai. E, penso, e, e, e la cosa divertente è che poi, eh, eh, questo spesso gli archeologi, eh, tanto, archeologi di tanto tempo fa, adesso gli archeologi si sono un po' evoluti anche loro, ma eh, dicevano eh, che, eh, che cosa trovavano una fonte, eh, a Miano, eh, Marcellino parlava di un terremoto, di uno tsunami eh, che aveva colpito la Creta e, e le coste della Libia, e poi accanto c'è cioè, la continuazione di San Girolamo, Uh, che continuava la cronaca di Eusebio di Cesarea e dice c'è terremotus universalis. <ride> che significa terremoto universale? In realtà è un modo per indicare un termine tecnico greco che era cosmicos seismos, cioè era un terremoto di proporzioni tali da ah, interessare il cosmos e quindi anche un interesse da parte dell'imperatore. Ora, eh. che cosa succede? I grandi eh, eh, studiosi del 500 e del 600 che hanno raccolto eh, gli annali, non so, con il baronio, il famoso baronio, no? che facevano, eh, vediamo terremoto universale e diceva: eh, questo è un terremoto universale, per cui il, quello che faceva una storia locale di Bergamo diceva, è. Eh, c'è stato il terremoto anche qui a Giora, Gerolo, stato il terremoto anche qua. naturalmente un qualsiasi sismologo ti spiegherà che le cose stavano in maniera più o meno diversa però è stata data una data al 365 quindi tutte le volte gli archeologi trovavano un crollo eh, in zone vicine a, a, a, a eventi eh, che eh, si avvicinavano a questo tipo di terremoto datavano il terremoto al 365 quindi pensa qui eh, eh, e qui siamo soltanto nel Mediterraneo pensa in realtà dove i terremoti avvenivano con una particolare violenza però eh, non, so, non erano eh, eh, particolarmente in eh, eh, oggetto eh, di eh, inter eh, interesse non abbiamo trovato delle epigrafi che parlassero di terremoti ma semplicemente di eh, ricostruzioni e per cui ci, do ci dovevamo fermare eh, eh, lì cioè, in realtà il vero problema è che tutta, tutta la documentazione sul mondo antico è particolarmente strana perché in effetti a differenza di voi medievisti per non parlare dei periodi successivi in fondo tutte le fonti diciamo greche, romane ma anche diciamo, mettiamoci siriache, armene e, e via dicendo, tutto sommato possono essere raccolte in un'unica biblioteca particolarmente grande e uno studioso che, sia, che non sia troppo pigro come me, ad esempio, eh, che eh, può anche decidere di dedicare la sua vita a studiare tutte queste fonti. Quindi alla fine sarà morirà contento in quel modo però detto questo le fonti sono la punta dell'iceberg cioè, eh, certo. pensa noi ad esempio Tito Livio non ce l'abbiamo tutto e, e ci sono eh, ampi eh, eh, pezzi eh, di e storia della eh, del, seconda metà del secondo secolo a.C., quindi le ripercussioni dell'imperialismo romano su cui sappiamo veramente molto poco non parliamo di, eh, del, del Principato, tu pensa, eh, se, se, ti dice, se ti viene in mente quali sono i grandi imperatori eh, del, eh, della storia romana, tu mi dirai Augusto, Traiano, Costantino, come dicevano tutti eh, naturalmente. Solo che su Augusto qualche cosa in più la sappiamo, perché ci sono tante fonti che sono conservate. Su Costantino è un discorso un po' diverso, ci sono tante fonti, ma eh, alla fine se vogliamo capire la biografia di Costantino non la scopriremo. Ma per quanto riguarda Traiano? No, beh, certo. Tu poi hai centinaia di iscrizioni eh, eh, che documentano, non parliamo dei papiri, che documentano l'età di Traiano. Ma se, se tu vuoi capire che cosa ha fatto Traiano, la biografia di Traiano si può forse riassumere in 5-6 pagine, dopodiché il resto diventa eh, così... Eh, eh, interrogativo storiografico. Sì, eh, tutto, però pu puoi sapere moltissimo dell'impero romano sotto Traiano, per cui se tu fai una biografia di Traiano, eh, sì, magari eh, metti Traiano perché eh, ai lettori piacciono le biografie, in realtà scriveva una storia, una biografia dell'impero romano, sotto Traiano. Sì, c'è un altro... Che va benissimo. Quindi in realtà non è la stessa storia, non sono le stesse fonti. A in determinati periodi eh, vengono fuori delle cose che prima magari non c'erano, oppure non si sono conservate. Perché eh, eh, Prendiamo un po', cioè, parlavano dei titoli libri, e il titolo scrive degli annali. E, eh, scrive, eh, diciamo, non, non li ha chiamati Annales ma l'idea era questa e solo che di Tito Livio ci rimane poco eh, i libri che, che erano più interessanti non si sono conservati e, e dopodiché eh, eh, è accanto la cosa divertente è che c'era un contemporaneo di Tito Livio Pompeo Trogo che aveva scritto una storia universale che doveva essere interessantissima, solo ce l'abbiamo nel riassunto di Giustino. Quindi... È sicuramente un autore meno interessante, sì, piacevano certi aspetti aneddotici, ma di fatto lui cercava di epitomare qualche cosa che in realtà bastava in tantissimi rotoli di papiro. E come tutte le grandi opere non si sono uh, conservate. La stessa ragione che non si è conservato Livia certo no, eh, eh, questo, questo problema delle fonti mi pone un ma problema nuovo ma ci sono ogni tanto vedo ci, sono, ci scrivono dei commenti sì è quello che stavo ah. guardando stavo guardando eh, c'è chi dice che sono necessarie più di storia e geografia a scuola soprattutto nella scuola di primo grado eh, qualcuno che forse sarà un tuo amico Andrea Tigrino che sì. i dati sulla pessima di Atene sono incoraggianti l'ha detto anche Gallera questo <ride> ah, eh. <ride> eh, che insomma prendono un po' in giro la, la situazione anche attuale e domande specifiche non ce ne sono però eh, eh, questa idea che ci siano più di, di, di storia a scuola è un problema vecchio però eh, se io devo per esempio guardare il manuale di mia figlia di storia eh, romana che arriva al tardo antico fino perché ormai viene tutto nel, nel sistema italiano viene tutto, diventa un tutto omogeneo che arriva fino a Carlo Magno, fino quasi all'anno 1000, e, e quindi praticamente il, il Tardo Antico viene concepito come qualcosa che va dal, dal 300 fino al, all'850, insomma, fino, fino ai figli di, di, di Carlo Magno. Eh, quello che mi colpisce è, che, che è, è la forma della narrazione che è ancora più povera. Di quella che io ricordo nei miei sussidiari. Beh vabbè, ma sono comunque la scuola dei, del primo biennio. Eh, quindi non possiamo neppure pretendere troppo. Cioè, ci sono dei ragazzi a cui bisogna dare delle nozioni storiche. È già qualcosa se riusciamo a dargli una griglia cronologica, e, e, e dato che i manuali poi permettono le cartine, perché i manuali scolastici vendono e quindi eh, si può abbondare a differenza dei manuali per di... normale. Eh, eh, di fatto se l'insegnante eh, sa eh, è sensibile a questi aspetti, beh, secondo me, i manuali che circolano in Italia sono ancora, eh, eh, cioè certo, non sono più come quelli di una volta, ma insomma, non possiamo sempre eh, eh, fare. In Francia, giusto invece, com'è la situazione? Eh, non, è così, non è così rosea perché, di fatto perché, perché è molto semplice, in Francia il manuale si legge per impararlo, per impararlo molto bene, mentre invece il manuale italiano c'è sempre la tradizione che bisogna farlo di un certo numero di pagine, magari non troppo pesante perché c'è la questione del peso e... Ma, eh, ma, che, ma al tempo stesso ci sono tanti materiali, e poi l'insegnante può scegliere eh, quali materiali utilizzare, quali capitoli far studiare, e poi naturalmente ci sono tutti i materiali online. E per il resto, eh, insomma, ma non voglio parlare, perché ho anche degli amici pedagogisti che poi non comprano il libro. Eh, se... <ride> non bisogna crearsi nemici in, questa, in, questa, in questo momento. Non la nemici. Per competenze, potrebbero venire fuori delle brutte no, cose. No, questi sono temi su, sui quali non mi, non, non mi piace mai eh, soffermarmi. Un'ultima un cosa, uh, giusto: uh, due domande. La prima SPQR sì. Eh. Che cosa eh, sono pazzi questi romani? Eh... Marcello Marchesi e continua, eh, che era il traduttore dei primi albi di Asterix. Fantastici, primi, quelli sono gli albi fantastici. E un signore di mezza età, insomma. E poi c'era Giuseppe Gioacchino Belli che aveva un cretaccio. Uh, cattivo insomma uh, diciamo manesco uh, che gli aveva spiegato solo preti qui regnano e, <ride> e poi naturalmente c'è la, la famosa espressione senatus populusque romanus che di fatto uh, in realtà è stasi, sì nell'età di Cicerone si cominciava a utilizzarlo ma non era una sigla ufficiale a partire da Augusto si comincia a dare molta importanza su questi aspetti. Non a caso perché il Senato e il popolo, non è che sotto Augusto avessero effettivamente le stesse capacità decisionali che avevano prima. Eh, certo, non godessero più della. Certo. E invece, in tutto il tuo libro, Giusto, c'è una figura che praticamente compare, scompare, una sorta di fantasma che è Giancarlo. Ah, eh, spiegate chi è questo Giancarlo uh, vabbè ma il problema Giancarlo non c'entra con la storia romana in realtà, è un mio ricordo universitario e, e se, se puoi mostrare la vignetta sì, di Giancarlo sì, sì. che è fatta dal mio amico Daniele Caluri che è un grande autore eh, ecco non so se si vede eh, cioè, meglio, e così via ecco vabbè ora so vera, se la vedete eh, sì, eh, mettila più lontano forse, ecco, sì. più lontano. Ecco, sì. ecco, allora, Giancarlo ha questo, si vede un po' grosso, con le scarpe grosse e cervello grosso, che è diciamo, una sorta di iconografia del pisano di campagna come lo vedono i livornesi senza offesa per i pisani di campagna non. e non in realtà co, eh, vabbè, questo è il Caluri che naturalmente ha una sua idea identitaria eh, della, della nevi, negatività pisana Gianca, il Giancarlo Reale che chissà come si chiama e io spero che un giorno venga fuori e era un, uno studente eh, che era visibilmente di altra facoltà all'epoca andava molto per la maggiore ingegneria quando ero studente io e, e stava lì e ci trovavamo nello stesso eh, locale che era il pian terreno eh, di dove si trovavano i vari istituti io aspettavo degli amici per andare a mensa insieme loro aspettavano forse non credo probabilmente delle sorelle delle fidanzate e così via e, e questo che io chiamo Giancarlo a un certo punto comincia per passare il tempo a guardare i programmi degli, eh, eh, degli esami, dei corsi e all'epoca ora già si mette in dubbio l'utilità della storia romana eh, come disciplina scientifica cioè, ci sono ancora molti colleghi che la insegnano però cominciano a avere un po' paura insomma, che non ci siano più le cose una volta e del resto ci sono molte meno cattedre universitarie di quanto non ci fossero tempo sì. E allora questo qui comincia a guardare. e Vede che ci sono tanti insegnamenti, quindi storia greca, storia romana eh, e poi ci sono anche gli orientalisti. E c'è un insegnamento di etitologia A allora, questo qui comincia a bofonchiare, a un certo punto sbotte e fa. E poi via, io senza gli etitici vivo bene. E, e, ora qualcuno dice che cosa c'entra con la storia romana e perché ci ho messo Giancarlo perché il rischio è che tutto sommato la storia romana diventi the new ittitologia cioè. se all'epoca c'era qualcuno che poteva dirsi e non era solo Giancarlo ci saranno stati sicuramente i suoi professori di in ingegneria che pensavano la stessa cosa quindi delle persone colte che hanno studiato, che, hanno, uh, uh, che si sono laureati hanno ottenuto una cattedra e che pensavano, magari senza dirlo troppo, la stessa cosa. In, in fondo a che serve? Ecco, e questo è il problema. E negli ultimi tempi in Italia si è assistito a una proliferazione di libri eh, a che cosa servono i greci e i romani, perché dobbiamo studiare i classici, perché dobbiamo studiare la lingua greca... Eh, il liceo classico bisogna salvarlo, non bisogna salvarlo ecco tutte queste cose qui e nessuno aveva chiamato in, in causa gli storici antichi gli storici antichi non hanno nemmeno reagito un po' a questi aspetti e, e, e devo capire ancora perché per cui io ho pensato a Giancarlo ho detto no in realtà forse sullo scaffale dei vari eh, delle varie modeste proposte per studiare la situazione il classico il non classico i greci e i romani forse una cosa sulla storia speciale che è la storia romana forse ci, ci andava ancora d'altra parte insomma, il libro no, è diciamo è, è, è abbastanza sottile quindi nel, nello scaffale eh, ci sta anco ancora eh sì, eh beh, Qualcuno tirerà fuori la vecchia battuta naturalmente del tavolo con la gamba zoppicante <ride> a parlarne. Comunque, allora, giusto, grazie. Penso che dovremmo, dovremmo chiudere. Ti ringrazio, ringraziamo soprattutto le persone che ne hanno seguito. Ringraziamo Giancarlo che ci ha dato l'opportunità di, di, di creare e costruire questo libro. Daniele Caluri, ma anche eh, gli amici della Disney Italia che, e, e Giorgio Sammacal. Che mi ha, uh, uh, da, uh, mi ha omaggiato di un bellissimo una bellissima figura con Cattivic uh, e Giulio Cesare. Che è bellissima questa, sì. questa vignetta, è bellissima. Sì, sì, sì. Uh, eh, sono belle anche le immagini. Sono all'interno del libro eh, riferimenti da, eh, da Petrolini appunto a Cattivic al, alle cose più, più, più strane, relative anche a quelle che sono i, i moderni sceneggiati relativi a Roma, che sono eh, evocativi suggestivi. Ah, eh, ma oltre ai sceneggiati, anche il famoso film di Menare, Il Primo Re, quello parlato. Ah. Quello, sì, quello sì, certo, certo. dialoghi in, uh, in aspetto arcaico, sì. sì, sì. sì. Che, che cosa ne pensi in due battute del, del film? È che è un film di menare, è bellissimo proprio per questo. <ride> allora, grazie a tutti e a prestissimo, grazie soprattutto a Giusto Traine e leggete questo libro che ne vale veramente la pena. Grazie a te. Un saluto e a presto. A presto.